Migliorare i servizi web delle pubbliche amministrazioni significa anche semplificare l'accesso da parte dei cittadini e imprese a tutti i servizi erogati dall'EPA, attraverso un'unica identità digitale. Ciò, a breve, sarà reso possibile dal Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale di Cittadini e Imprese, lo SPID, individuato dall'articolo 64 del nostro Codice dell'Amministrazione Digitale. Si tratta di un sistema per il riconoscimento online del cittadino e per la certificazione della sua identità, un sistema che promette un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali. L'avvio dello SPID è espressamente previsto dal DPCM del 24 ottobre 2014 che ha definito le caratteristiche generali del sistema, i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Le modalità attuative dello SPID sono in carico all'AGID l'Agenzia per l'Italia Digitale, che nel luglio 2015 ha al riguardo emanato i quattro regolamenti previsti dal DPCM citato, che sono relativi alle regole tecniche, alle modalità attuative, alle modalità di accreditamento dei soggetti SPID e alle procedure necessarie a consentire il rilascio dell'identità digitale. Non potevamo quindi non sentire sul tema direttamente la voce dell'Agid, in virtù del suo ruolo centrale in termini di regolamentazione e attuazione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. In particolare abbiamo voluto intervistare il dottor Francesco Tortorelli, responsabile ad Interim dell'area Cittadini, Imprese e Trasferimento Tecnologico dell'Agid, con lo scopo di aiutarci a comprendere meglio le caratteristiche del sistema, i suoi vantaggi per il cittadino, lo stato dell'arte in termini attuativi e le sfide che le PA si trovano ad affrontare nell'immediato. Cos'è il Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale, lo SPID, e quale cambiamento comporta per i servizi web delle PA o per le PA? Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, in acronimo SPID, è un sistema nel quale un insieme di soggetti con una ripartizione dei ruoli, eh, forniscono eh, l'identità digitale eh, ai cittadini, cioè li riconoscono ed attribuiscono delle credenziali, eh, dal PIN ad un token eh, tipo una chiavetta bancaria, una smart card o anche un'app, eh, molto più, che, che sarà poi l'ipotesi più probabile di mercato, un'app su, su cellulare, e con queste credenziali diciamo, i cittadini possono accedere a tutti i servizi di tutte le pubbliche eh, amministrazioni e via via anche i privati che eh, aderiranno eh, al sistema. Spide obbligatorio per le pubbliche eh, amministrazioni che dovranno adottarlo nei prossimi due anni, entro il 2 dicembre del 2017, ed è eh, diciamo, utilizzabile anche eh, diciamo dai privati. Che cambiamento comporta nei servizi web? Allora, intanto tutti i, oggi tutte le amministrazioni riconoscono i propri utenti eh, con sistemi interni alle amministrazioni. Questi sistemi dovranno essere eh, dismessi e dovrà essere adottato, eh, diciamo, il sistema SPID. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando un cittadino si rivolge su un sito di servizi della pubblica amministrazione, il cittadino deve eh, effettuare la scelta, su qual è il proprio identity provider, si ricorderà chi gli ha dato l'identità digitale, e a quel punto viene rindirizzato eh, attraverso una, funzione, una semplice funzione tecnica sul sito dell'identity provider che gli ha dato l'identità digitale, a quel punto viene eh, autenticato dall'identity provider e um, l'identity provider dà in risposta al sito di servizi della pubblica amministrazione che Francesco Tortorelli è stato identificato, è stato identificato un signore che corrisponde a Francesco Tortorelli magari restituendo uh, il, codice, uh, il codice fiscale. E, diciamo questo uh, cosa comporta? Comporta che... Uh, tutti i cittadini che hanno un'identità digitale possono spendere queste credenziali su tutti i siti di tutte le pubbliche amministrazioni. Quali vantaggi per i cittadini e quali criticità? vantaggio per il cittadino è di poter avere un'unica credenziale che può spendere su qualsiasi sito di servizio di qualunque pubblica amministrazione centrale e locale, senza dover essere eh, preventivamente identificato da questa amministrazione e potendo utilizzare eh, diciamo, il cittadino le credenziali che riterrà più comodo, perché gli identity provider che sono soggetti accreditati e vigilati dall'Agenzia per l'Italia Digitale di volta in volta presenteranno eh, all'agenzia che ne valuterà lo, eh, diciamo, la la robustezza e l'adeguatezza sul profilo tecnico e di sicurezza, sistemi di credenziali che possono essere quelli tradizionali che ci davo prima o diverse applicazioni che possono essere usate in maniera molto più semplice per l'utente ma con altrettanta sicurezza attraverso dispositivi mobili, smartphone, tablet eh, e quant'altro. Quindi il cittadino poi via via utilizzerà un sistema a lui più semplice e più consono con un adeguato livello di sicurezza e potrà usare quella credenziale unica, non dovendosi ricordare PIN, non dovendosi portare appresso tesserine e quant'altro, su tutti eh, i siti di servizio di tutte le pubbliche amministrazioni, ma ripeto, via via anche dei soggetti privati che aderiranno al sistema, mondo bancario, mondo dei trasporti, trenitalia e quant'altro. Criticità ve ne sono nel senso che eh, stiamo parlando di un cittadino digitale, quindi eh, nel momento in cui deve avere un'attenta custodia della sua identità digitale, eh, deve essere consapevole dei rischi, infatti gli identity di provider dovranno eh, rendere dotto diciamo, il cittadino di questi rischi, se io cedo la mia identità a qualcuno, Quel qualcuno può fare al mio posto qualunque servizio in rete, qualunque che sia consentito l'accesso. Quindi la custodia deve essere tenuta con cura, ecco perché diciamo, il sistema poi fornisce via via gli strumenti più idonei all'utente. Però è chiaro che diciamo, il cittadino deve sapere che in quel caso la sua identità in rete è e se stesso quindi, con tutto quello che può fare, dal commercio elettronico all'attivazione alla, eh, di una cartella sanitaria o a qualunque altro servizio di pagamento o, o di qualunque altro servizio sarà disponibile eh, da, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati. Come funziona e a che punto è la procedura di rilascio SPID? Abbiamo due casistiche, un cittadino che attualmente non ha nessuna identità digitale, eh, eh, diciamo un cittadino oggi nuovo, un nuovo cittadino digitale dovrà rivolgersi agli identity provider, che saranno accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ne darà ampia pubblicità di questo, che eh, diciamo, questi soggetti riconosceranno il cittadino dei visu, ma anche con strumenti telematici e eh, faranno tutta una serie di controlli incrociando informazioni e banche date, di modo tale che si sia certi che quell'identità data corrisponde al soggetto che, che la richiede. A quel punto, diciamo, il cittadino eh, vengono attribuite delle credenziali, eh, diciamo, mh, le credenziali sono di tre livelli di sicurezza crescente, di livello 1, 2 e 3, semplificando, la, livello 1 è una PIN e password, 2 è un token, 3 è una smart card, ma ripeto, via via poi la tecnologia fornirà cose ben più semplici e ancora più sofisticate dal punto di vista della, de della sicurezza con queste credenziali non dovrà fare altro che spendere su qualunque sito di servizi senza registrazione preventiva, qualunque sito di servizio che esporrà il logo SPID. Un po' come il Bancomat, no? all'inizio c'è un logo Bancomat, ci sarà un logo Speed e quindi attraverso questo il cittadino potrà riconoscere se quel sito è abilitato alla propria credenziale. Attualmente tutti i regolamenti sono stati emessi, i primi eh, identity provider hanno presentato domanda di eh, iscrizione nell'elenco, stiamo valutando queste domande. Eh, la nostra tempistica è di arrivare entro l'anno a chiudere con eh, i primi identity provider e eh, che quindi potranno eh, fornire eh, le credenziali e eh, stiamo lavorando parallelamente con alcune grandi pubbliche amministrazioni che eh, hanno attivato una fase sperimentale eh, e in, in realtà dallo stesso periodo, quindi diciamo dalla, dalla fine dell'anno, soggetti quali l'IMS, l'Ina e l'Agenzia delle Entrate ma anche diverse regioni Forniranno, metteranno diciamo, a disposizione dei cittadini la funzione di accesso tramite SPID sui loro menu presenti sui loro siti web. Cosa devono fare le PA per restare al passo con le innovazioni? Una trasformazione epocale. La Pubblica Amministrazione in questo caso è un volano di un'innovazione. Eh, L'Italia è tra i paesi più avanti in questo genere diciamo, di attività e eh, il volano della pubblica amministrazione serve proprio a creare quel volano di cittadini digitali che potranno poi usufruire dei servizi a valore su internet, immaginiamo del commercio elettronico, tutti i servizi della New Economy che potranno svilupparsi proprio grazie al fatto che c'è un patrimonio di utenti che è già dotato di un'identità digitale, quindi di dare certezza anche ad una serie di transazioni e quindi uh, uh, l'invito a tutti i colleghi delle pubbliche amministrazioni è quello di essere partecipi di questo, uh, di questo processo e uh, diciamo, um, convergere nel più breve tempo possibile abbandonando i vecchi sistemi in favore di speed.